E rischio di passare in aula questa emozione. E io voglio dirlo questa sera, mi vedrete ancora all'Estragon, non mi vedrete al meeting di Rimini.